salve salve a tutti ciao ciao a tutti visto che mi chiedete le periscope lo faccio ciao Beatrice ciao certo che ti saluto Sofì va bene come state cosa fate di bello ciao Nemi io sto tornando cioè sto tornando in realtà sto andando in agenzia e ho appena fatto uno shooting da stamani Noemi, ciao Miriam, ciao a tutti, ciao Gabri! Sto andando in agenzia, sto andando in showreel e sto andando là perché c'ho da fare un sacco di cose, devo eh, tagliare dei video, devo tagliare anche il video in collaborazione con Michele e il video in collaborazione che abbiamo fatto ieri con Momi, con Sofi, con tantissime video show, abbiamo fatto un sacco di video. E devo tagliare tantissime cose, devo parlare, devo fare un botto di cose E mi dispiace se questa live magari si interromperà un pochino Ma essendo in taxi ci sta che il wifi, che il internet perda Sì, va bene, mi metto in pausa, vai Ok, boh, ho fatto un sacco di facce <ride> Ascoltateci il cd di Michele, cacchio non ho letto Ciao, ciao a tutti, ciao Sofia, ciao Miriam, ciao a tutti E quando verrai a Roma? Non lo so, io a Roma ci vengo pochissimo di solito Spero di venire presto comunque, spero di venire, sta prestissimissimissimo proprio Ciao Susi, ciao ciao, ciao a tutti Grazie, ma che bellini. Vieni nelle Marche infatti Sì sì sono a Milano, io sto a Milano oramai fino a sabato, penso, venerdì o sabato e ancora non so se ho trovato casa perché mi sto per trasferire qua a Milano e quindi insomma ciao Aurora e tesoro ma chi sei? tesoro sei venuta all'Alcatraz che hai detto che mi manchi ciao Fiammetta uh, allora auguri tesoro auguri a tutti in Sicilia prima o poi verrai spero vivamente di sì spero davvero davvero davvero di sì tantissimo a Bologna, ragazzi, vorrei venire veramente da tutte le parti, veramente da tutte le parti, però il problema è organizzare i tour e tutto questo. Intanto per ora godetevi Michele che c'è il suo. Ti ho conosciuto all'evento Mulac a Roma, grazie, grazie mille. Ciao Teresa, ciao, ciao Erika, ciao a tutti. Nel tuo palazzo ci sono posti liberi, tesoro, carina. E vabbè, niente. Milano, traffico di Milano, tipo, <ride> però in realtà spero che tra dieci minuti all'incirca arrivo in Chorille. Michele verrà in Sardegna? Non lo so onestamente, non lo so, anche perché adesso è strapreso sempre in giro così, quindi non lo sento granché. Beh, ovvio verrò a vivere con te assieme a Michele, ci mancherebbe. <ride> Tanto lui, lui mi adora, chi è venuto a like a Trazza lo sa, ha visto i video ha visto in anteprima un video in particolare, in cui lui mi tratta veramente malissimo. Porti una melanzana, ma io vi ringrazio tantissimo, ma non importa, non gliela portate. Però vi ringrazio un sacco. <ride> ciao Valeria, ciao. Sto andando in, nella mia agenzia, in mia agenzia, in mia agenzia, se non riesco nemmeno più a parlare. Conosci Shanti? Sì, sì, ieri era addirittura a casa nostra, abbiamo scenato tutti assieme, sì, sì, sì. E infatti sarò nel video collaborazione con Shanti, Shanti sarà nel mio. Riservative Melanzani Forever. Yeah. E basta ragazzi, insomma, vi volevo solo salutare, visto che mi avevate chiesto su Twitter la live, e allora già che in questo momento riuscivo, la faccio. Comunque la rifarò, un'altra ne farò stasera probabilmente, perché veramente... Ali, ah, gli hai letto il mio tweet della live? No, che cosa mi hai scritto? Verrà in Toscana? Eh beh, in Toscana io sono di Lucca. Nel senso, quando vengo giù a Lucca, spesso e volentieri giro, eh, la Toscana un pochino. Quindi, Toscana sicuramente sì, però... Il problema sono gli incontri, capite? Quindi vabbè. A parte questo. Non riesco a vedere più niente, mi sono bloccati i commenti. Ritorni a Rimini? Boh, non lo so, spero di sì. Spero tanto, tanto, tanto, tanto di sì. Domani, detto fatto, ci vediamo domani. Già, che me l'hai anche ricordato, bravissima domani eh, dalle 2 io sono la seconda tipo quindi sono proprio all'inizio se vi va di vedere detto ho fatto alle 2 ci sono domani tu usciate delle mie droghe grazie vieni a forte de marmi, ma certo che ci vengo spessissimo a dire la verità ti chiesto tu delle live? ah beh allora sì, grazie a te che ho fatto la live quindi ringraziamo tutti Jules che mi ha richiesto la live basta Ragazzi, io adesso vado, che tra poco magari sono arrivata e pago e poi scendo e faccio un sacco di cose. E, e, e su che canale? Rai2, Rai2, dalle 14 in poi. E basta, ci sentiamo poi dopo, farò sicuramente altre live, quindi ci vediamo un po' più tardi. Vi mando un grande bacione, tantissimo, ci vediamo stasera, ciao!